Ciao a tutti ragazzi, siamo qua insieme a Luciano e a Fabris di SimDriver sulla pista di Algarve con le piste, con le auto GT3, due Porsche e una McLaren andiamo a tavoletta 5 giri sì, ragazzi Ciao ragazzi, 5 giri insieme come diceva Alex e Luciano che lui purtroppo non ci sente, non è collegato, siamo collegati insieme ad Alex tutto pronto qui ad Algarve in Portogallo eh, si parte 3 2 1 Eh, parte bene Eh, non hanno lo spunto che hanno le due Porsche La McLaren Sono un po' più leggere Pista bellissima Tantissimi sali e scendi Ma si mette dentro Si mette dentro E Sfrutta Sfrutta la scia doppia La doppia scia Ma sono un pochettino lontani Sono un pochettino lontani Quarta Frena frena Bravo Bravo Eh sta macchina negli bassi Regimi muore un pochettino negli altri però scatena tutta la sua potenza. Stava girando, madonna mia. Sali, sali, sali. Qua si scende. E poi ti butta dentro la macchina. Ti butta dentro la macchina. Se ne, andando. se ne stanno andando, purtroppo se ne stanno andando Eh Luciano aggressivo, cioè molto pulito ma conosce molto bene la pista e eh, mi giro, mi sono girato Fabris largo, vediamo se approfitta Luciano, no sta molto all'interno E lotta aperta ancora con Luciano Sfrutta la scia La scia Luciano 250 sono al limite Limitatore acceso per il Fabris Bravissimo la macchina dopo un mezz'ora Bella lotta con Luciano Si vede che conosce molto bene il circuito qualche curva impostata in modo diverso ma è lì Fabris è uscito meglio qui sul sali e scendi allora, lungo il Fabris vediamo se riesce a uscire un po' più veloce riesce a staccarlo Alessandro l'abbiamo perso in cammina di commento eh, Mi sono girato di nuovo, mi sono girato di nuovo Questa macchina fa veramente pietà Questa macchina fa veramente pietà Pensavo fosse una grandissima macchina Invece è dimostrata Una macchina scadente Non mettiamo mai in dubbio Le capacità del pilota ovviamente <ride> È grandissima colpa di Alessandro De Luca, non sa guidare. Non è vero, non è vero. Luciano... È... Muore proprio questa macchina. Luciano, ti stai perdendo una gara, Luciano attaccatissimo al Fabris, sono due giri fantastici. Vediamo qua inquadratura da dietro, però io sono corto con il cambio. largo il Fabris attenzione la commissione gara infatti mi dice di rallentare è normale e io dovrò far passare sicuramente Luciano e infatti però esce fortissimo il Fabri affiaccato sulla destra attenzione Luciano però ha il favore di traiettoria vediamo stacco un po' prima vediamo se riesce a incrociarlo Bellissima la lotta tra i due Mamma mia Alex Manchi solo tu Eh purtroppo Bisognerebbe rifare la gara Per stare di nuovo con voi ho 40 secondi di distacco Ma è troppo bella per abbandonare Perché bel... Luciano qua Sta veramente andando forte eh? Mi faccio i complimenti Anche se al Garve mi piace particolarmente Però devo dire che qua Luciano Con questa GT3 Vediamo se riesco a anticipare Largo Luciano, largo Fabris può approfittare Ma è andato largo Forse non è andato così a suo sfavore siamo larghi tutti e due Prova a stringere all'interno il Fabris per, per correre, meno Tracciato Via, dietro, in scia Mi lampeggia il Fabri Gli mette la pressione Sono limitatore però no! no, no No Fa la gaffe il Fabri Fa la gaffe c'è della posizione, eh? Gli ho dato una botta, non mi aspettavo che frenasse in quel modo lì. Ma si riparte tutto come prima. Vai, aspirazione del Fabri. Vediamo se prova qui. È lontano, va un po' largo. C'è stato un momento di lag Pensavo poter passare Siamo molto vicini Gara molto molto interessante dal punto di vista Sia sportivo che agonistico. Luciano qui è davvero Molto forte a padronanza Mi sono attaccato Attenzione la scia verrà a disturbare comunque La mia aerodinamica Attacco all'interno del Fabris Mamma mia siamo attaccati uno accanto all'altro Mamma mia che ti stai perdendo Alessandro qui Goduria per gli occhi degli sportivi Amanti della simulazione di corse Luciano sta facendo una gara Incredibile Ultimo giro Come on Dice il mio ingegnere di pista uh, Sono molto molto vicino all'interno Il Fabris vediamo se riesce a uscire più veloce No si gira un po' perde il controllo ma riesce a ritrovare il grip subito trazione per il Fabris va all'interno è uscito più rapidamente favore della traiettoria per Fabris staccatona all'interno oh, forse largo riesce a chiudere va incrocia bene incrocia bene Luciano bravissimo e qui deve stare largo il Fabris e cedere il passo Mamma mia che gara Ringrazio Luciano per queste emozioni in gara In pista, qualsiasi sia il risultato Perché non gliene frega niente a nessuno Oh, toccatina del Fabris Sta interpretando questa gara ed di circuito in modo magistrale Luciano Allunga la frenata del Fabris Lo tocca Deve cedere il passo è Una questione di sportività Ora a margine Luciano sta a largo Uh attenzione vediamo se possiamo sfruttare Troppo tardi Ultima curva Grande Luciano ti faccio i complimenti Ti stringo virtualmente la mano Hai fatto una gara impeccabile Hai studiato bene l'avversario E l'hai portata a casa Bravo Luciano Grande gara mi sono stra divertito E infatti va a festeggiare al muretto Grande Fantastica gara ragazzi Onestamente, molto molto bella. Peccato per Alexandro che una, ancora una volta manca l'appuntamento di questa mega gara 3. Io intanto salvo il replay in diretta per poter fare video editing degno di, di nota. E io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. A me ed Alexandro che purtroppo è uscito fuori pista in questa fantastica gara. Noi ci vediamo al prossimo video da Fabris ed Alex. Alla prossima, ciao.